un grosso impegno di lotta contro la corruzione ma cazzo non è la gente che lo chiedono sono i cittadini che lo chiedono C è, eh, è l'Europa no, è questa nuova divinità è l'Europa bene, io credo che in seguito al, all'intervento a in mio avviso preciso Monia. Credo che potremmo definire questa Europa come il regno incontrastato, di grandi poteri di manipolazione. Adesso se qualcuno vuole intervenire io volentieri lascio lo il microfono a terra. Non arrivo a finire, devi finire qui. e agiscono in totale stato di segretezza, in totale stato di impunità e quindi di qualunque tipo di vincolo politico nei confronti del resto d'Europa uno dei poteri che poi non è andata a dimenticare è, anzi sono due, uno è quello di poter aumentare la dotazione del fondo senza chiedere parere di nessuno, allora i sindacati del giudizio possono decidere che 700 o 2.000 miliardi che saranno la fase di partenza possono essere raddoppiati e questo fatto di aumentare la l'attuazione del fondo crea un obbligo vincolante e insindacabile dei paesi partecipanti a aumentare la propria contribuzione con un simsolo di 7 giorni. Esatto. Io mi sono preso la pena di andare a leggere tutta la legge istitutiva per me. E c'è da restare veramente stranati per lei mm. di Dunque questi possono decidere. E che noi entro 7 giorni dobbiamo fare, che ne so, 50 miliardi, 20 miliardi, lo decidono loro, allora io si a capire spesso. E il secondo punto fondamentale è che loro quando su richiesta dello Stato gli danno questo aiuto stabiliscono loro il sindacato di riferimento il tasso di interesse al quale tasso di interesse è ovviamente il rapporto risposto eh, nella restituzione del debito tratterranno una parte la loro il sindacato di riferimento come loro compensi per le loro spesa di riferimento quindi questo nessuno saprà mai quanto si paga, quanti soldi si lega compresi indipendenti proprio di se segreto totale Ora io ho visto però un carmelino di sabbia in questo meccanismo e questo carmelino di sabbia è arrivato dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale tedesca e tedesca è fatto fessi, non so allora cosa ha detto la Corte Costituzionale tedesca? Ha detto sì, dialogo che per la costituzionalità della partecipazione della Germania a questo meccanismo con un'unica condizione che le decisioni che verranno prese dalla Germania all'interno, del rappresentante tedesco all'interno di questo meccanismo, siano state prima discusse in Parlamento. A me questo sembra un regalo di sappia ma scusa costo del meccanismo, perché viene a cadere il problema di segretezza, totale indipendenza e totale eh, non controllo sulle decisioni di questo board, di questa. Eh, consigliere l'amministrazione, parliamo del meccanismo europeo di stabilità. perché un C'è una questione Ma è la parte, parte. parte superiore, la quota eccedente. Ecccellente, quella di, di pagamento. Ecco, eh, esatto, va bene. Eh, quindi viene però a mancare la possibilità per il MES di stabilire l'aumento del di capitale, diciamo così, l'aumento del fondo di dotazione, in modo vincolante e automatico si sta sì. perché uno Stato deve sottoporre a che a quel punto non diventa più un obbligo ma una proposta ecco, voglio capire anche il voto di tutti quanto può essere un piccolo taglio in questo meccanismo autoritario che è assolutamente chiamato allora io non sono molto bravo a fare il discorso del pubblico una noi siamo qui a ragionare su un sistema di provvedimenti che ci hanno imposto che sono sostanzialmente una truffa. è una truffa in se stesso per, per, per come è concepito e noi siamo qui a ragionare su mille regole di come uscire se, perché in questi qua se, se noi Troviamo B per poter eh, come dire, cercare di mettere il granellino nel granaggio per qua trovano domani un altro provvedimento per eh, non perché il loro obiettivo è distruggerci. Non mi ha detto che, eh, che lei non ha una risposta alla fine, non ha una ricetta, no? non, sì. non ha una soluzione. Io una soluzione ce la credo, è non è una soluzione facile, noi dobbiamo, secondo me. Uscire da questa Europa. Cioè, è l'unico modo per da uscire dall'euro, perché noi tecnicamente non, non possiamo neanche dire il referendum. Questo, secondo il parere degli economisti, io non mi sto a nulla. Quindi, l'unico modo per da uscire dall'euro è uscire dall'Unione dall Europea. È l'unico modo. E noi dobbiamo ragionare su questo, perché se no stiamo partendo tempo, noi facciamo tante eh, conferenze tanto ragionando su queste cose tecniche eh, verissime però, siccome il tempo stringe, io penso che ormai ci stanno anche interlocute all'Europa sono grandi, dove saremo? noi dobbiamo prendere coscienza e un sull'unico obiettivo uscire dall'Europa, appunto non ci sono altre soluzioni quindi noi dobbiamo ragionare far capire alla gente quello che c'è da fare con tutte le cose che ha detto giustamente e tante altre che ci, ci si potrebbero dire sull'euro, come fatto, che nessuno ci dice, però noi abbiamo poco tempo a disposizione per poter ragionare e far passare il messaggio veicolare, il messaggio che noi dobbiamo uscire dall'Europa, perché se noi non usciamo dall'Europa e con l'obiettivo di uscire dall'Euro per far trovare questo sistema, noi non usciamo lì, ma non usciamo lì veramente ci suicideremo tutti quanti tra un po' Però non, non, non, non saremo più niente cioè basta guardare la Grecia o la Spagna a ah, noi non ci dicono niente ma in Spagna si stanno avanzando io credo che veramente dovremmo fare una serie di riflessioni su questa cosa qui niente, volevo solo dire questo grazie, grazie. grazie. faccio questa considerazione cioè, allo stato delle cose che sembra sempre più condivisibile però c'è un passato no? chi lo fa? No? Eh? chi lo fa? questa cosa sta stata usata. a livello esatto, no, fattivo no, no, no, no, no, è una delle poche cose praticabili che di cose in ma chi lo fa? e il punto e il al punto lo no, no. no. fa ah, una forza politica Da quando il è, è sempre così guarda insieme c'è cosa cos'è questo discorso è sempre la cosiddetta rivoluzione legale si, si usano le regole eh. fin qui stabilite ci si infila dentro e poi una volta che comandiamo eh. noi ma eh. noi ci sono fatto prima le regole ah, perché, perché questo lo dico perché sennò ci includiamo che le cazzottate in piazza si intagano gli scassando, la non, non, non è Anzi, ti fa pure mm -hmm. Cioè, quindi la vera rivoluzione, poi non c'è una tipologia che poi. Qua... Cioè, la rivoluzione è sempre stata di chi? Sta il giochino prende la maggioranza e dopodiché chiude tutta la baracca e si cambia l'andazzo. È sempre stato così. Dove si cambiano le cose? Chi ci sia piaciuto, che, è, che secondo le idee che ci hanno fatti, con le due lui ci piaccia tanto, ma se e sono tutte fandonie, sono tutte fandonie eh, battaglie di pianta cosa deve eh, fare? cazzo andate con Ceverino, ma che ne frega? Le cioè, tanto per cosa? Tanto per tornare a casa con la stessa spaccata no? così vado pure in prima serata, c'è certo giornata no? e poi ce, ce lo dico pure alla fine anche quello è un altro che sta dentro la ruota del criceto, no? il poliziotto tanto poi taglierà anche a lui, tanto lo sta far passando anche lui con tutti gli altri, pare che cosa deve fare perché ormai quindi, anzi, prima di andare lì, lo metteranno su come un pitbull, no? Cioè, è tutto un gioco di, di, di cani di power, no? Che devi fare quello. Allora, cosa c'è da fare? Devi darti anima e corpo se sì, credi che una delle strade del possibile cambiamento, sia sì, quello politico, e devi buttarti nell'arena a costo di, di andare a rischiare la pelle, Cioè, almeno si accorgono che è troppo... Sì, i titoli stanno fuori. Cioè, è quello eh. Cioè non ce ne altre, non esiste. Cioè, no, dall'Europa ci esci così. Questo è il mio punto. Quindi non ci esce. Il discorso della consapevolezza, diciamo, l'informazione, l'informazione si equivoca, però è un passaggio necessario, ovviamente, la minoranza consapevole, che la maggioranza lasciamo stare, la maggioranza delle è... per persone possa essere voluto da quando è venuto Di campare tranquilla, no? Di mangiare i bambini, avere la famiglia, come io, no, la famiglia sono belle cose, non è che sono, cose, sono cose da disprezzare. Allora, la maggioranza non è che insegni su ogni strada, no? la minoranza è quella che sviluppa con la consapevolezza, prende la situazione del potere e cambia, e il resto, quando vedi che le cose fatte, i tuoi discorsi no? sono buone, poi c'è il consenso. È sempre stato così: il consenso è come tu è lo raggiungi in questa maniera, no? Ma Sono queste le basi del discorso, e allora bisogna fare quello. Creando un cartello, una nuova sicchietta quindi tutta questa frammentazione, visto che è riprosseguito recentemente che no? sia stata iniziativa che quanti piccoli culpetti no? l'Accademia della libertà eh? sono tutte però con di un qualcosa c'è certo, molto lento ma perché è lento? perché c'è molta diffidenza perché c'è ognuno che coltiva a cioè, sotticello perché si fa fatica a fare un passo indietro piuttosto che se ne vanno sempre due avanti, perché ovviamente per federarsi bisogna anche fare un passo indietro no? eh, bisogna venire sul punto se no ognuno si vuole eh, tutta la partita di 100 punti che preferisce è finita, è un eh, documento che abbiamo voluto. questo è il primo punto secondo punto, qualcuno, la questione la moneta no, che 300 ci sta la moneta allora, la moneta che cos'è? la moneta è fondamentalmente senza entrare nel valore metafisico della moneta perché la battaglia sulla solennità moneta monetaria è una battaglia che non appartiene a una certa area del pensiero che ha sempre visto le cose più, era materialistica, no? perché la moneta ha, ha un addentellato no? con altre questioni molto più, più, meno, più reali di quelle del concetto, ma eh, diciamo, con, la, con quello che è, che è, la, con no? è, che è quello che di spiritualità fondamentalmente. Tanto che potere no? Sempre la moneta, non la moneta, non lo voglio dalla forza, non ce la anche a scuola. Però la questione della moneta è importante per un fatto che è il mezzo di strumento andare a scomodare questa cosa, per favorire no, le transazioni, beh, ma dietro c'è un'economia, un'economia che gira, una panitiera esplorna il pane, quello fa le scarpe, l'altro c'è il testicolo, quello, so, fa i pasticcini, l'altro ti insegna le lingue, e, insomma, la economia esiste, allora cosa vuol dire che l'economia è in crisi, non è in crisi, cioè la in crisi non esiste, è una cosa che non può esistere, perché chiunque è continua a fare le cose che si è fatta, allora, poi è chiaro si entra nell'ambito dei bisogni, troppo gonfiabile con una certa pubblicità. poi ridurre i bisogni assurdi. Poi esserci chi che sentire come San Francesco, ma sono fatti privati, no? Cioè, io ho un sulla pietra, va bene, ma di media, c'è di che gira sempre. Perché ci sono le normali attività che uno o due ha bisogno di prestizi, di fare magari una vacanza, che so, un giro, un soggiorno al mare, no? Mica andare alle 6:10, perché quello è un po' il Allora, in c'è manca solo un mezzo che allora a questo punto la prima cosa che fa il famoso esibuto mm -hmm. di il partito, quello chiamato comunità che prende il potere e cambia le lettere del gioco riprende e eh, la proprietà della moneta dello Stato la per moneta diventa dello Stato perché con la moneta dello Stato è non più dei banchieri privati io ci posso fare tutto quello che voglio posso finanziare un'attività che secondo me è gioco ragione ma ah, io vorrei avere il negozio bene, però poi idea e la tua mamma ci deve male e io non ho la fiduessione della mamma e mangiare la casa mamma allora questo questo dovrebbe essere eliminato dovrebbero eliminare le tasse sui redditi non sarebbero meno più passate le due redditi non sarebbe più senso perché i servizi dovrebbero dare il dovrebbe uno Stato che li garantisce che era la stanza pandemia, che dati, che sono le tasse, i cittadini, ma, il... non, ma è il... è la non ci sarebbe più mutilazione perché se io ti presto un io ho questo libro a casa mia e non resta un lei cosa dirà dà dietro? mi disse che l'ha detto? mi dà un libro, mi dà un libro a casa allora se uno mi dà uno cento può essere un'area nazionale, un nazionale, un nazionale certo. federale, certo. E poi è chiusa, è certo. no chiusa, non esiste perché sennò poi è chiaro che si rompe il cioè, ma anche per il principio del, della diversità dei popoli. E, per e, la la riquezza. Riquezza. e questa è la ricchezza, questa certo. è la ricchezza, noi abbiamo tutto, comunque, tutto il mondo a un'unica un cultura, quindi abbiamo un allevamento dei battivi. Certo. Ma questi signori, questo meccanismo lo sanno benissimo, allora certo. loro giocano con una tecnica che hanno sempre utilizzato, sono per il rupimento apro 5 7 anni al momento quando ce l'ho io sì, i soldi sono miei io sono i momento lo che mi apro 7 anni e tutti fanno ah mi presti, piacevo piacevole vittà, no? facciamoci la casa a debito facciamoci la macchina a debito che buu sette anni, poi stavolando, rinizia le tue pezze di allora ti rimani senza lavoro c'ho il medico da pagare c'ho la casa c'ho la macchina ti senti la una patrice una tutto a debito allora non è una carta straccia che tanto non è niente, la roba lì perché è coperta dall'individamento dello Stato commissioni di titoli, quindi una è, una è una tipografia, no, è una, una tipografia è, però, un è un momento con quel bengoni che è finto, no? ti fanno vedere che c'è bengoni di chiuso, e quelli che non ce la fanno, che fanno? gli danno una casa, la casa, gli danno la macchina, ciccia, roba concreta e loro non la pagano carta straccia, no? allora a questo punto, quanto pare, le clienti la moneta al momento che te clear, hai stato la prima cosa che fa con un governo che torna a essere sovrano e no, che prende la unità di un qui ma è il dell'Europa perché Mainzit... cioè non è possibile eh, non è possibile lo cosa... ma questi signori non fanno mai perché al di là delle facciate che hanno BD, BDN, BCC, CCCP BD, tutte le eh, no, so, non cose c'è mh... cosa... delle affiliazioni che sono quelle che noi non vediamo quelle che fanno le loro... guardate Eh, è il problema. Allora questa gente perché fa cose che dice diciamo, sono così malvagie? Perché lo sentono appena che veramente c'è della malvagità alla fine? No, che è qualcosa di non misurabile, però lo percepisci. Ma questo è veramente demonia. No? E' ah, eh, certo, perché deriva da quello che loro eh, è di punto. E questo è il problema. Alla fine la lui ci sono finta i bambini, al sussidiario, la, la, la, la Francia dichiarò guerra alla Germania. Gli interessi degli imperialismi contro questa roba non esiste da nessuna parte. Questa roba sono sempre queste solite cricche che trovano dinanzi a quello, finanziano quell'altro, adoratori ben indominabili, e eh, eh, che chiaramente si divertono a seminare la produzione sulla terra, per usare una definizione, no? Cara. Questo è il problema. Questa gente bisogna dire, signori, sì, vabbè, poi a parte tutte queste mascherine, no? dei battivi o altre finte, no? Che dito, eh, dove state veramente? Dov'è unione? Cos'è che li viene in mente tutti quanti? Perché alla fine quando gioco fa scultura sono tutti amici. Allora come male? E noi sono... E il per esempio, quando ho dovuto votare su un messo non l'ha fatto, si è stanuto. Ma chi no? No, no, no. Poi fanno... Ah, magari non si è stanuto, però alla fine Chiaro, no. No, no, no. No, no, no, è? No, no, no, che no. Un conto il teatrino che vediamo in Italia, un altro conto è come si guarda quando si può contare. E allora per la cronaca il meccanismo europeo di stabilità per essere varato a livello europeo è stato approvato da tutte le forze politiche italiane che siedono nell'Europarlamento con la sola astensione della lega no e Pietro ha votato a favore. Allora la PDF ha dato un'informazione sbagliata. Sì, sì, sì. Ah, sì. Ecco. L'hai riconfinita dalle terre di baller perché era convinta no, no. che ci fosse stato un voto l'astensione o contrario e invece c'è stato un voto a favore. Eh. A favore come c'è stato sul nucleare, a favore come c'è stato sul... Cioè, Ebbene, cominciamo a capire che un conto è quello che ci vengono qui in Italia, in media. Un altro conto è quello che succede sul serio. E allora, sia sul meccanismo europeo di stabilità, sia sul fondo di redenzione, se lo sono approvati, se lo sono votati, se Roberto ci ha detto di sì, ho dimenticato la postilla fra l'altro per il fondo europeo di redenzione, che una delle due risoluzioni parte integrante di questo fondo prevede che ci sia la tutela giuridica dei paesi ovvero la Commissione Europea può stabilire un regime di tutela giuridica del paese i paesi vengono de, de facto commissariati decide l'Europa ora, quando io ho detto di rispondere un pochino anche rispetto alla famosa zeppa nel, nel, nel meccanismo. Sono convinto anch'io che la Corte Costituzionale Tedesca abbia fatto un ottimo lavoro, se non altro che hanno preso in considerazione tutte le denunce che erano arrivate rispetto ad un procedimento incostituzionale, incostituzionale di approvazione del MES, ci hanno pensato su una valutata ed effettivamente qualche problemino può provocarlo. Come dotazione iniziale c'è cioè, un via libera perché è una dei, delle tue condizioni la soglia proprio di 190 miliardi che è la quota con cui la Germania entra per mese. Ma c'è anche quest'altra cosa che l'attore non possono agilmente e facilmente provvedere con della cifra studiano un altro meccanismo, ecco che porto l'EF. Io ti posso fare una domanda. Cioè, hai fatto che la, la Germania eh, un diciamo, di di di esito? Eh. Però voglio capire, secondo quali leggi hanno permesso questa cosa? Secondo me è costituzionale, io non conosco la Costituzione la, la Costituzione tedesca. Però, cioè, una cosa con questo principio eh, assassino, certo, E... Guarda, il principio di assassino c'è la Costituzione italiana, come diceva bene Enrico, eh, cioè, non è nemmeno referendabile, non è nemmeno ehm, punibile sotto giudizio della volontà popolare. Per esempio c'è il fatto che sulla Costituzione italiana ad esempio c'è scritto che tutto ciò che riguarda i trattati internazionali in materia di carattere finanziario è demandato esclusivamente alle decisioni del governo e non solo argomenti referendabili. Rispetto alla Costituzione tedesca invece c'è una serie di argomenti che devono per forza essere discussi anche in sede di trattati internazionali dal Parlamento, ma rispetto a quanto è previsto proprio per la tenuta economica-finanziaria del sistema paese è per quello che hanno fissato la quota di partecipazione fino a quella che oggettivamente è ad oggi è prevista dal meccanismo europeo di stabilità per la partecipazione della Germania, hanno calcolato che quell'importo è erogabile dalla Germania senza che vi sia una messa in discussione da parte del Parlamento quindi non è tanto una Costituzione assassina con la tedesca ma è molto di più quella italiana che dice che il popolo italiano deve solo subire addirittura, non può partecipare, peggio ancora per quanto riguarda le proposte di legge. Ci sono due proposte di legge estremamente interessanti, l una sulla uh, funzione e sul ruolo delle banche e l'altra invece proprio sull'uscita dell'euro. Io ho lavorato mh, come assistente parlamentare in Senato e ho visto che fine fanno le proposte di legge. C'è un archivio studenti dove si accatastano, non vengono ben protette, ben riparate, se poi hanno raccolto tante firme, perché sono proposte di legge interessanti, magari c'è un qualche parlamentare che ne pesca una, la aggiusta, la sistema, la embellenta, la presenta, e poi una volta presentata la prende, la ritira, non la mette in votazione, la rimette dentro il solito armadietto così non prende polvere. Questa è la fine del 99,9% delle proposte di legge con raccolta di firme certificate, quindi con spese perché serve dal valo del cancelliere, del tribunale, la fine che fanno le proposte di legge popolare alla faccia dell'articolo 1 della Costituzione della Sovranità partiale. Ma per chiarire, quando ho detto che non avevo soluzioni, io ho mente una serie di passaggi obbligatori per uscire, necessari, anzi no, non obbligatori, ma necessari per poter uscire da questa situazione. E non c'è solo l'azione dal punto vista legale del ricalcolo del ripudio del debito, cioè capire se è possibile eliminarne un po', se è possibile non calcolarci interessi, congelarlo per un po' di dato, ridiscutere o ripudiare quello che è il nostro debito dal punto di vista legale. Ma c'è anche il combattere la globalizzazione che ha fatto la rasa non solo dal punto di vista economico-finanziario ma anche culturale a livello mondiale di quello che siamo noi, come cittadini, come paesi, come stati, come nazioni e per favore una volta non vergogniamoci di parlare di nazioni con la stessa cultura, con lo stesso portato, con le stesse valore, con le stesse tradizioni e così via ma dovremmo anche cominciare a ragionare di quali sono le possibilità che esistono e allora se l'articolo 50 del trattato di Lisbona, passato poi nel consolidato sul funzionamento dell'Unione Europea dice che c'è la possibilità di recesso dall'Unione Europea e quindi dall'Unione Europea Monetaria, utilizziamolo. Abbiamo diritto a questi trattati e non sono referendati perché la Costituzione Italiana dice che non è possibile. Ebbene, governanti, prendete in considerazione il fatto che lo stesso trattato al quale ci avete impiccato prevede la possibilità di uscire. Primo. Non è chiamato il trattato per evitare le referendum? No, è perso. La no, nostra comunque stato un accordo di sede internazionale, che a mio nome promato è, è un accordo, trattato di sede internazionale non è referendabile per la nostra Costituzione. L'hanno chiamato Trattato di Lisbona perché altro non è che la Costituzione europea che era stata bocciata attraverso il referendum in altri paesi europei. Non la volevano e siccome ce la dovevano imporre, ce l'hanno fatta passare cambiando il nome non più come Costituzione europea ma come un'altra. Questo è stato l'artificio. Ed è un, un artificio politico, ma è, è una fregatura enorme con soldoni e purtroppo ah, per quanto riguarda le sì, la stessa esistenza. La Francia, certo. Quindi, fuori dall'Unione Europea, fuori dalla Nato. Se poi mi dite, ah, ma allora sei contro l'Europa, sei contro i popoli... No! Anzi, se i popoli europei finalmente creassero una contraltare, che si contrapponesse... Rispetto all'imperialismo dominante che lo sta facendo da padrone a livello mondiale, e si sta parlando di popoli, quindi un'Europa dei popoli, delle culture, dove ogni nazione europea, ogni singola nazione con rapporti internazionali consolida con scambi, consolida le proprie tradizioni, la propria cultura, e va da contrappeso rispetto a quella che viene spacciata come dominante, ci cioè viene fatta trangugiare, mi sarebbe ben felice. Ma non è questa Europa, è un'Europa che solo speculativa e solo finanziaria è un mostro, è un avorto di Europa, quelle in cui ci fanno, fanno stare. Quindi fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Euro, ma anche fuori dalla Nato. Perché la Nato non è più, che senso ha la Nato oggi? Contro che cosa? Rispetto al patto di Varsavia? Fuori dalla è diventato uno strumento di guerra. La nostra partecipazione alla Nato significa guerra preventiva addirittura che è una violazione del diritto internazionale. Non esiste una guerra preventiva esistono guerre di difesa, ma non può preventivamente portare la guerra nel caso di qualcuno può, perché questo non, dà, non ti sta simpatico andare a camioneggiare e sparare il posto di sopra oppure impadronirti del territorio di altri perché dire questo è casa mia e se no ti provavano e ti distruggo la casa quindi cominciamo a renderci conto anche di quali sono i rapporti forza all'interno del quale ci costringono a stare Tanto più se sono rapporti di forza odiosi come quelli che ci costringono all'interno della Nato. In Grecia, come in Italia, nonostante la crisi di rompente, si conquista ad acquistare cacciabombardieri, si continua ad acquistare armi, si, sì. si continua a partecipare alle guerre a bombardare altri paesi sovrani. Pensate a mantenere le basi americane. A mantenere le basi americane sul nostro territorio. Faccio l'esempio della Grecia perché poi le trovate anche di nel... più che è esemplare rispetto all'Italia. Allora pensate, nel 2009, c'è il cambio a e assù come primo ministro il rappresentante socialista del Pasoc. Vedo un pochino quelli che erano gli acquisti previsti, dice, no c'è area di crisi, no, no, cancelliamo gli acquisti. Poi come socialista poteva dare l'idea.